Benvenuti a tutti alla terza puntata eh, della serie su come affrontare tempi difficili con le 3C, cura, creatività e coraggio. E oggi eh, siamo alla ultima puntata della prima stagione, quella dedicata alla cura, eh, basata su mh, le a quelle che vengono ritenute le ultimissime parole del Buddha, eh, e che suonavano più o meno in questo modo tutto si disgrega tutto si disgrega eh, diciamo le condizioni che creano le cose sono soggette al decadimento però insomma è la realtà dell'impermanenza nella quale ci troviamo tutto si disgrega dedicatevi alla vostra salvezza con cura cura qualcuno ha tradotto anche con diligenza. Quindi la cura è, una, è una, un aspetto del Dharma, degli insegnamenti del Buddha ritenuto molto importante e appunto lo stiamo sviscerando in, in alcuni dei suoi aspetti. Il primo aspetto che abbiamo visto è stato quello della cura verso la pratica, praticare con cura e abbiamo fatto una meditazione in cui abbiamo fatto sostanzialmente eh, finta, anche se qualcuno non era finta, era vero, che fosse la prima volta in assoluto che praticavamo e quindi stavamo lì molto eh, attenti a quello che succedeva perché non sapevamo nulla e allo stesso tempo abbiamo anche, eh, diciamo, ci siamo immaginati che fosse l'ultimissima volta nella vita che praticavamo e quindi era necessario non perdersi nessun dettaglio di quello che stavamo facendo. E questo qua ci ha aiutato eh, a sviluppare la dimensione della cura e ci aiuterà ancora ogni volta che vi faremo una pratica del genere, che peraltro trovate sul eh, canale YouTube di Zen in the City, perché ho registrato quella sessione. La seconda eh, proposta che vi ho fatto è stata sul tema della... ecco, purtroppo adesso temo che stiamo raggiungendo il numero massimo di partecipanti. La seconda proposta che vi ho fatto è stata invece sul tema della cura di se stessi, e ci siamo fatti guidare da un grande maestro che è Thich Nhat Hanh del quale vi ho letto un, un lungo brano che parlava eh, di questo eh, argomento, parlava in particolare eh, di un aspetto che è samatha, cioè la dimensione del, della meditazione basata sul fermarsi. E quindi abbiamo fatto esercizi sul fermarsi, sul eh, tornare alla dimensione eh, del momento presente attraverso il contatto col corpo e col respiro. E poi abbiamo fatto la meditazione del sassolino, in cui ci si immagina di essere un sassolino che eh, viene buttato in un fiume e rimane a riposare sul fondo del fiume, anche se sopra c'è la corrente. Altra pratica che potete fare eh, in ogni momento, tutte cose che io propongo attraverso Zen in the City, come, diciamo, come testi, e trovate anche questa registrazione su, su YouTube. Oggi parleremo di un altro aspetto della prendersi cura, che è prendersi cura degli altri. Lo faremo attraverso, come abbiamo fatto l'altra volta, attraverso le parole di un importante insegnante che in questo caso è Sharon Salzberg. Sharon Salzberg è un'insegnante america, americana, contemporanea, vivente, eh, che è, è da considerare tra le iniziatrici in Occidente e eh, più o meno dappertutto eh, della meditazione vipassana cioè di quella corrente della meditazione basata sugli insegnamenti buddhisti che cura in particolare la visione profonda, cioè il praticare per vedere come stanno le cose. E in particolare, proprio se vogliamo dirla tutta, è per vedere come noi, ognuno di noi reagisce alle cose che percepisce rispetto a noi all'esterno, e quindi eh, prendersi cura della propria reattività, in sostanza. Questo è in pochissime parole, la meditazione di passa. E Sharon Salzberg, che è stato negli anni 70 in vari paesi dell'Asia a, a praticare, ehm, poi insieme ad altri che sono tuttora importantissimi maestri di pratica, cioè eh, Joseph Goldstein e ehm, e, e, e Corfield e, e ha fondato l'Insight Meditation Society in Massachusetts, che è un importante centro di pratica che è il punto di riferimento della, della Vipassana oggi. Detto questo, cose poco importanti, e, passiamo al punto, la, la, prendersi cura degli altri eh, attraverso, attraverso la pratica. Quando noi diciamo prendersi cura degli altri, siamo, eh, abbiamo un approccio, che è quello del nostro background comune, che è cristiano, sostanzialmente. Eh, prendersi cura degli altri significa aiutare gli altri, che è una cosa giustissima. Eh, cioè, noi eh, vediamo che gli altri soffrono, gli altri sono in difficoltà, e quindi ci diamo da fare come possiamo per aiutarli. Un nostro amico che è depresso, la, la nostra un parente che sta in ospedale, un altro amico che si è lasciato col partner, eh, quella persona povera che non ha abbastanza soldi per mangiare, e, e cerchiamo di darci da fare per aiutarle. E questa è una cosa che tutti cerchiamo di fare in base a, alle nostre inclinazioni. Ma gli insegnamenti buddhisti sul prendersi cura degli altri sono, pongono l'accento su degli aspetti un po' diversi, proprio nel tipico stile del Buddha, il quale pensava, il quale diceva che tutto ciò che avviene è generato dalla mente, sostanzialmente. Noi eh, dobbiamo lavorare sulla nostra mente e, e, e quindi in sostanza dobbiamo lavorare eh, principalmente, se non esclusivamente, su noi stessi. Quindi prendersi cura degli altri significa nella pratica prendersi cura del modo con cui noi ci relazioniamo agli altri e lo facciamo sviluppando le qualità migliori che possiamo avere in noi per eh, eh, relazionarci con gli altri queste qualità negli insegnamenti del Dharma sono chiamate i Brahma Vihara o quattro dimore divine dell'amore che sono i quattro modi di amare secondo questi insegnamenti che sono l'amore o più in maniera specifica la gentilezza amorevole, l'atteggiamento, la compassione, la gioia compartecipe e l'equanimità. Ora, oggi il tema dell'incontro è questo e quindi esploreremo queste quattro dimensioni da un lato con la teoria, cioè con le parole di Sharon Salzberg, e dall'altro con la pratica, cioè con esercizi pratici per ognuna di queste dimensioni. E quindi... Vi leggerò come tradizione eh, dei brani. Magari, eh, sì, sì, no, senza condividere, lo, lo leggerò e basta. Allora, dice Sharon Salzberg, Durante tutta la nostra vita desideriamo amare noi stessi sempre più profondamente e sentirci un uniti agli altri. Invece spesso ci isoliamo, e questo, tra parentesi, è un tema centrale di questo periodo, in cui dobbiamo proprio eh, capire qual è l'equilibrio eh, tra l'essere isolati fisicamente e continuare a mantenere una qualità di, di relazione con gli altri. Spesso ci isoliamo, temiamo l'intimità e soffriamo di un disorientante senso di separazione. Imploriamo l'amore e tuttavia siamo soli. La nostra illusione di essere separati l'uno dall'altro e di essere differenti da ciò che ci circonda è la causa di questo grande dolore. Qual è la via per uscirne? Il mio commento, appunto, vedete che tutto torna in questi, in questi insegnamenti. Uno dei cardini, proprio degli insegnamenti del Buddha, è che non siamo separati dagli altri. La nostra illusione di, essere, di avere un sé separato, che sta in un certo corpo, distinto dalle altre persone, dalle altre cose è puramente un sogno, un'illusione, ed è la causa di tanti problemi, se non di tutti i nostri problemi. E, e lo stesso è la causa dei problemi di relazione che abbiamo con gli altri. Torno a, al brano. La pratica spirituale, sradicando i nostri miti personali sull'isolamento, scopre il cuore radioso e pieno di gioia che è in ciascuno di noi e mostra questa luminosità al mondo. Nascosta sotto le idee laceranti di separazione, Troviamo un, una connessione, sia con noi stessi, sia con tutti gli altri esseri. Troviamo una fonte di grande felicità che va al di là dei concetti e della convenzione. La liberazione dall'illusione, della separazione, ci permette di vivere in una libertà naturale, invece di essere guidati dai preconcetti sui nostri confini e limitazioni. Il Buddha definì il cammino spirituale che conduce a questa libertà come la liberazione del cuore che è amore e insegnò un percorso sistematico e completo che porta il cuore fuori dall'isolamento, verso una vera connessione. Quel cammino è ancora possibile e è una tradizione vivente di pratiche meditative che coltivano l'amore, la compassione, la gioia compartecipe e l'equanimità. Queste quattro qualità sono tra gli stati di coscienza più belli e potenti che si possa sperimentare. In Pali, la lingua antica con cui sono scritti i testi eh, diciamo, del buddismo, sono chiamate complessivamente Brahma-vihara. Brahma significa divino, Vihara significa dimora. Praticando queste meditazioni, facciamo sì che l'amore, metta, la compassione, Karuna, la gioia compartecipe, mudita, e l'equanimità upecca costruiscono la nostra casa. Il cammino comincia dall'apprezzamento per la nostra unione con gli altri attraverso la generosità, la benevolenza, la retta parola e la retta azione. In seguito, sulle fondamenta di queste qualità, purifichiamo la mente mediante le pratiche meditative di concentrazione. È necessario un commento. Notate... Eh, che la sequenza, lei dice che il cammino comincia prima con sviluppare generosità, benevolenza, retta parola, retta azione, e poi dopo concentrazione, perché nel buddismo, tradizionalmente, al contrario di quanto noi pensiamo, il, la priorità è data dall'aspetto etico, non dalla pratica di meditazione. La pratica, pratica di meditazione viene dopo, la cosa prioritaria viene ritenuta lo sviluppare queste qualità etiche. Torno al brano. Nel farlo sperimentiamo la saggezza, riconoscendo la verità e divenendo profondamente consapevoli sia della sofferenza causata dalla separazione, sia della felicità proveniente dalla coscienza della connessione con tutti gli esseri. Il culmine di questo riconoscimento è definito dal Buddha la sicura liberazione del cuore. Il raggiungimento della comprensione della vera natura del cuore e della felicità è il compimento di un cammino spirituale. La pratica del Brahma Viara è un mezzo per giungere a questa comprensione e insieme una sua naturale espressione. Vediamo, e passiamo quindi alla prima di queste, di queste Brahmaviyari, di queste quattro di Mordevine, che è l'amore, la, la gentilezza amorevole. Contemplare la bontà che è in noi è una meditazione tradizionale fatta per portare luce, gioia ed entusiasmo nella mente. Al giorno d'oggi questa pratica può essere considerata piuttosto imbarazzante perché spesso daremo importanza alle azioni inopportune che abbiamo compiuto, a tutti gli errori molesti che abbiamo commesso. Tuttavia questa riflessione tradizionale non è un modo per accrescere l'orgoglio, è piuttosto un impegno per la nostra felicità vista come fondamento dell'intimità con tutti gli esseri. Ciò ci riempie di gioia, amore e rispetto per noi stessi. È significativo che quando pratichiamo la Mecta cominciamo col dirigerla verso noi stessi. Questa è la base per essere capaci di offrire amore autentico agli altri. Quando amiamo veramente noi stessi, vogliamo prenderci cura degli altri, perché questo è ciò che più ci arricchisce e nutre. Quando abbiamo una vita interiore autentica, quando siamo vicini a noi stessi e agli altri, la visione profonda del nostro mondo interiore ci permette di unirci a tutto ciò che ci circonda, così che possiamo vedere chiaramente l'unità di tutto ciò che vive, comprendere che tutti gli esseri vogliono raggiungere la felicità e che questo impulso ci unisce possiamo riconoscere la validità e la bellezza del comune desiderio verso la felicità e realizzare l'intimità sulla base di questo desiderio universale. Se pratichiamo la metta e non riusciamo a vedere la bontà in noi e negli altri, allora riflettiamo sul desiderio fondamentale di essere felici, che sta alla base di tutte le azioni. Così, come io voglio essere felice, tutti gli essi, esseri vogliono essere felici. Questa riflessione dà origine all'apertura, alla consapevolezza e all'amore. Quando ci impegniamo in questi valori, entriamo a far parte di una stirpe che si perde nella notte dei tempi. Le persone buone di ogni epoca hanno voluto esprimere l'apertura, la consapevolezza e l'amore. Con ogni frase di metta, noi dichiariamo il nostro allineamento con questi valori. E adesso, quindi... Passiamo alla, alla pratica vera e propria. Vi invito a tornare alla posizione di meditazione alla quale siete abituati. Abituate, quindi schiena eretta eh, ma non rigida, spalle rilassate, muscoli del viso rilassati e una generale attitudine di apertura, curiosità e al tempo stesso cura di dizione. La pratica di meta ha tante varianti, vi proporrò una versione abbastanza tradizionale, abbastanza normale, può, ci sono veramente infinite varianti, ma sono tutte abbastanza accomunate dal fatto di augurare a se stessi una serie di cose, che adesso vedremo, e poi passare da se stessi ad altri tipi di persone, altre tipologie di persone, proprio per allenare in sé questa qualità della gentilezza amorevole. Cominciamo concentrandoci e vedendo che in noi è possibile che sia presente questa qualità della gentilezza amorevole. Dobbiamo un po' crederci, se no... E cominciamo a osservare noi stessi con gli occhi dell'amore. Questi si occhi con cui una mamma guarda proprio figlia. Una mamma o un papà. che io possa essere libero dal pericolo. Vi do inizio qualche spiegazione su queste frasi. Quando io mi auguro di essere libero dal pericolo, non è che penso che posso essere immune da qualsiasi pericolo per il resto della vita, ma mi auguro di il più possibile di trovarmi in un porto sicuro, eh, il più possibile libero dal tormento interno libero dalla violenza esterna libero dalla paura e quindi quando io mi auguro di posso io essere libero dal pericolo è un po' questo eh, proprio il, augurarmi di Devo essere gravato da questa angoscia. Posso io essere libero dal pericolo? Posso essere sincero completamente perché ho a che fare con me stesso? che io possa avere felicità mentale cioè che possa essere in contatto con la mia bellezza autentica possa avere meno paura degli altri come direbbe Tiknatan possa sentirmi libero e leggero che io possa avere felicità mentale che io possa avere felicità fisica. La libertà dal dolore fisico magari può non essere una prospettiva realistica, però possiamo quantomeno aspirare a ricevere la sofferenza che ci aspetta con pazienza, senza rancore, senza rabbia, senza subire come un'ingiustizia. in modo che questo dolore fisico non si trasformi in un, una, frizione, una frizione mentale. Mi auguro in sostanza di essere in armonia col mio corpo, con tutto ciò che consegue avere un corpo. Possa io avere felicità fisica. come ultimo augurio, possa io disporre dei beni indispensabili, quello che mi serve per fare fonte alle esigenze della vita quotidiana, sia per quello che riguarda le relazioni, i miei doveri familiari, avere sufficienti mezzi di sussistenza. È un augurio che faccio a me stesso di dimorare nella pace. Gesù stesso diceva di non preoccuparsi di avere da mangiare e da dormire e mi esortava a, guardare, a comportarsi come gli uccelli del cielo che hanno un nido e non si preoccupano di nulla. possa io disporre dei beni indispensabili. Adesso passiamo a raffigurarci, a portare alla nostra attenzione una persona a noi particolarmente cara. Cioè abbiamo tutti una persona cara, alla quale vogliamo bene o che ci ha fatto del bene. Una persona, insomma, verso cui non c'è bisogno di, di alimentare un sentimento di amore. E rivolgiamo questi stessi auguri a, a questa persona che abbiamo di fronte mentalmente. Che possa tu essere libera o libera dal pericolo. interiorizziamo questa voglia possa tu avere felicità mentale possa tu avere felicità fisica possa tu disporre dei beni indispensabili. Adesso invece portiamo al centro della nostra attenzione un'altra persona di tipo diverso, che è una persona per noi neutrale. Cioè, in qualcuno con cui non abbiamo nessun particolare sentimento di affetto ma neanche di avversione. Può essere il barista sotto casa, il, un vicino, un collega, eh, qualcuno che conosciamo ma non, è, non, non ha un particolare ruolo nella nostra sfera affettiva. Ce lo immaginiamo per bene e gli rivolgiamo questa auguria. Possa tu essere libero o libera dal pericolo. Possa tu avere felicità mentale. Possa tu avere felicità fisica. Possa tu disporre dei beni indispensabili per la tua vita. Adesso passiamo all'ultimo personaggio di questo esercizio, che è una persona che invece per noi è problematica, per qualche motivo. Qualcuno che ci ha fatto del male, qualcuno che ci sta antipatico, qualcuno con cui abbiamo dei trascorsi non risolti. Se non ci viene in nessuno, anche qualche personaggio pubblico. Adesso hanno fatto un governo dove ci sono tutti i partiti, quindi... Ognuno può scegliere uno dei ministri dello schieramento avverso che gli sta più antipatico per avere di fronte una persona con cui prova un sentimento un po' così di avversione. Ci figuriamo questa persona, alla quale auguriamo proprio tu, che come me desideri la felicità e la sicurezza, possa essere. Libero o libera dal pericolo? Possa tu sviluppare felicità mentale? possa tu nel corso della tua vita avere felicità fisica. E possa tu sempre disporre dei beni che ti sono necessari. Anche se magari sei un ladro o qualcosa del genere. E qui, siccome è una lezione, questa sta andando un po' di corsa, questa stessa pratica si può fare in maniera molto più Non farlo durare non 5 minuti, ma magari 30, 40, 60. Magari, siccome la registro su YouTube, potete vedervi filmato a velocità rallentata. Scherzo. Passiamo alla successiva delle quattro qualità, che è la compassione. Torno a Sharon Salzberg. Lo stato di compassione, come fremito del cuore, sorge con l'equanimità. Potete, potete immaginare uno stato mentale nel quale non ci sia un amaro e bisievole giudizio di noi stessi e degli altri? Questa mente non comprende il mondo in termini di buono e cattivo, giusto e sbagliato, bene e male. Essa vede solo la sofferenza e la fine della sofferenza. Cosa accadrebbe se guardassimo noi stessi e tutte le diverse cose che vediamo e non ne giudicassimo neanche una? Ci accorgeremo che alcune cose portano dolore e altre portano felicità, ma non ci sarebbero condanna, colpa peccato e paura. Quanto sarebbe meraviglioso vedere noi stessi, gli altri, il mondo in questo modo. Quando vediamo solo la sofferenza e la fine della sofferenza, allora sentiamo la compassione, allora possiamo agire in modi energici e forti, ma senza gli effetti corrosivi dell'avversione. La compassione può condurre a un'azione molto energica, ma priva di rabbia o avversione. Quando vediamo un bambino piccolo avvicinarsi a un fornello rovente, entriamo subito in azione. La reazione nasce dalla compassione che proviamo. Ci muoviamo per allontanare il bambino dal dolore e dal pericolo? Non rifiutiamo o condanniamo il bambino? Provare compassione significa desiderare che un essere, che un essere o tutti gli esseri siano liberi dal dolore. Significa percepire da dentro come deve essere l'esperienza di qualcun altro. Per vedere la vita in modo compassionevole dobbiamo osservare gli eventi, le condizioni che li hanno determinati. Invece di guardare solo l'ultimo momento, il risultato finale, abbiamo bisogno di vedere tutte le parti che li costituiscono. L'insegnamento del Buddha può essere sintetizzato nella comprensione che tutte le cose dell'universo condizionato sorgono per una sola per una causa. No, scusate, no può essere sintetizzato nella comprensione che tutte le cose dell'universo condizionato sorgono per una causa avete mai avuto l'esperienza di sentirvi sdegnati verso qualcuno e poi comprendere profondamente le cause del suo comportamento all'improvviso riuscite a vedere le condizioni che hanno dato origine a quella situazione e non soltanto il risultato finale una volta, una volta, con due persone che avevano subito... Dei maltrattamenti durante l'infanzia. Una delle due, una donna, era diventata molto timorosa, mentre l'altra, un uomo, era diventata davvero collerica. La donna, che doveva lavorare a stretto contatto di gomito con quell'uomo, provava un'intensa antipatia nei suoi confronti, cercava di farlo licenziare. A un certo punto, però, ebbe un sentore di come era stato il suo passato e riconobbe come entrambi avessero sofferto allo stesso modo. È un fratello, si esclamò. Questo tipo di comprensione non significa che rimuoviamo o condoniamo il comportamento negativo di una persona, ma che possiamo osservare tutti gli elementi che concorrono a formare la sua vita e che possiamo riconoscere la loro natura condizionata. Osservare il sorgere interdipendente di queste forze impersonali che formano il nostro io può darci l'apertura necessaria per il perdono e la compassione.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 Una meditazione analoga a quella di Metta, però cercando di sviluppare in particolare il sentimento della compassione. In questo caso, invece di cominciare da noi stessi, proviamo a portarci a mente qualcuno che conosciamo, o che conosciamo personalmente, o di cui sappiamo, ma una persona reale che sia affitto da una grave forma di sofferenza, da una grande sofferenza fisica, mentale, materiale. Sicuramente c'è veramente qualcuno, immagino c'è veramente qualcuno. Un minuto per prendere consapevolezza di questa persona. E, e in ultimo, questa persona una delle frasi tipo quelle di metta che preferiamo, tipo, possa tu essere libero dalla sofferenza e dal dolore. Possa tu trovare la pace, possa tu sentirti libero e leggero. E sentiamo nel dirigere mentalmente queste frasi a questa persona in particolare cosa proviamo. Quello che è importante è sentire questo, cosa è questo sentimento che prendiamo verso questa persona, che può essere anche un sentimento di dolore, di, di, di paura. Vedere come sotto c'è un senso di unità con tutti gli esseri, cioè come in fondo ci sia nel pensare a qualcuno che sta soffrendo molto, nel sviluppare compassione verso questa persona, sotto, sotto ci sia un sentimento di unità di tutti gli esseri che in fin dei conti percepiamo. La sofferenza, dice Salzberg, è una parte intrinseca dell'esistenza e di certo non sparirà dalla vita degli esseri, indipendentemente da quanto desideriamo che ciò avvenga. Quello che stiamo facendo attraverso una meditazione di compassione è purificare, trasformare la nostra relazione con la sofferenza, che sia la nostra o quella degli altri, essere capaci di riconoscerla, di aprirci ad essa, e di risponderle con tenerezza, ci permette di unirci con tutti gli esseri e comprendere che non siamo mai soli. In una condizione normale, non oggi, possiamo poi passare a sviluppare compassione da questa persona sofferente a noi stessi, a una persona neutrale, a un nemico, eccetera, eccetera. Per oggi passiamo. Passiamo alla gioia compartecipe, che che forse è il sentimento più difficile, perché è l'opposto dell'invidia. Le altre persone hanno... succedono delle cose belle, trovano un bel lavoro, si comprano una bella casa, e i figli hanno successo nel lavoro, e noi teniamo Tendiamo, cioè, ci può venire naturale e invidiare il, il, il bene degli altri. Invece la gioia che comparteci è proprio sviluppare proprio il piacere del, di vedere il, la felicità degli altri. Dice Sharon Sassberg, è una rara e bella qualità sentirsi veramente felici quando gli altri sono felici. Quando qualcuno gioisce per la nostra felicità, siamo pieni di riguardo e gratitudine per il suo apprezzamento. Quando proviamo piacere per la felicità di un altro, quando siamo sinceramente felici per la sua prosperità, successo, buona fortuna, piuttosto che provare invidia in qualche modo, prendiamo dimora nella mudita, la gioia compartecipe. Il terzo dei quattro, Brahma Viara, o stati, o stati di coscienza illimitati. Ecco un altro modo di chiamarlo. Brahma Viara, dimora di via dell'amore, stati di coscienza illimitati illimitati, o anche, si possono so chiamare, i quattro, appunto, incommensurabili in molti testi buddhisti. La radice della parola pali mudita significa essere lieti, avere un senso di contentezza. Il Buddha chiamò mudita la liberazione mentale della gioia, poiché questa forza della felicità ci libera realmente. A differenza di uno stato di semplice eccitazione o spensieratezza, la gioia compartece per la sua caratteristica essenziale Sfida le nostre idee più radicate circa la solitudine, la perdita e la felicità e ci mostra un'altra possibilità. Essa sconfigge molti di quegli stati mentali che così tanto ci limitano. La, nostra, la maggior parte della nostra infelicità, come esseri viventi, proviene dall'effetto vincolante dell'atteggiamento negativo che abbiamo, abbiamo l'uno verso l'altro. Limitiamo noi stessi agli altri, ci giudichiamo a vicenda, ci confrontiamo l'un l'altro, ci denegriamo, invidiamo reciprocamente e soffriamo in prima persona gli effetti soffocanti di tale limitazione. Poiché esistono stati, tanti stati mentali vincolanti che la impediscono, la gioia compartecipe è considerata la brahmavihara più difficile da sviluppare, ma è così potente che esprimerla può sconfiggere l'avversione e l'attaccamento. Le scritture buddhiste narrano una stupenda parabola a proposito di una trappola per scimmie. Per realizzarla si sparge per terra della pece. Una scimmia arriva e cammina sulla pece appiccicosa. Da prima le rimane accollato un piede, cercando di liberarsi, poggia l'altro piede, quindi una mano e poi l'altra. Alla fine, nel disperato sforzo di fare leva e liberarsi, la scimmia poggia la testa. A quel punto è davvero nei guai. È proprio così che gli stati tormentosi della mente come il giudizio il confronto, la discriminazione, la denigrazione e l'invidia colludono nel farci incollare, nel mantenerci attaccati e nel renderci infelici. Quando la scimmia ha soltanto un piede nella pece, se invece di poggiare l'altro piede e poi le mani cercassi di raggiungere e afferrare un albero e tirarsi via, potrebbe liberarsi. La mutita può offrirci appunto l'opportunità di districarci dalla vischiosità e liberarci dal trappolo di pece della nostra vita, per essere felici. E passiamo a un breve esercizio sulla gioia di compartimento. Adesso portiamo la nostra attenzione a una persona invece eh, a che ci sta a cuore, a qualcuno a cui vogliamo bene, eh, per cui ci riesce più facile sviluppare eh, quantomeno in partenza questo sentimento, anche se spesso è difficile anche con quelli a, a cui vogliamo bene. quando abbiamo scelto questa persona amica e ci concentriamo su una particolare fortuna o fonte di gioia che questa persona ha avuto recentemente o in un altro momento. Non è che dobbiamo mangiarci una cosa di eclatante, è anche una piccola cosa. Una gioia che questa persona ha avuto. E formuliamo dentro di noi, nei confronti di questa persona, delle frasi di augurio rispetto a questa situazione. Tipo, possa la tua felicità e buona fortuna non lasciarti? Possa la tua felicità non venire mai meno? Possa tu godere pienamente di questa gioia che hai ricevuto? e rimaniamo a sviluppare questo sentimento Stiamo sviluppando la nostra capacità di e provare gratitudine. Anche questa pratica, in una condizione ordinaria, è bene estenderla alle varie categorie di persone, quindi poi una persona eh, neutrale, a noi stessi, a, a una persona avversa. E' importante in questo caso tornare sempre a osservare la propria bontà innata, eh, quantomeno considerare le cose buone che abbiamo fatto e che siamo in grado di fare, per bilanciare la, il fatto di esserci sbilanciati in una direzione insolita in, in, in per noi. Ultima delle quattro dimensioni è l'equanimità. La forza dell'equanimità deriva da una combinazione di discernimento e fiducia, si basa sulla comprensione che il conflitto, la frustrazione che sentiamo perché non possiamo controllare le cose, non derivano da una nostra presunta incapacità di controllare, ma piuttosto dal fatto che che stiamo tentando di controllare l'incontrollabile. Abbiamo tanto buonsenso da non tentare di impedire alle stagioni di cambiare o alla marea di salire. Dopo l'autunno viene l'inverno, può non piacerci, ma abbiamo fiducia, perché capiamo e accettiamo il suo posto in un ciclo più ampio, in un disegno più grande. Riusciamo ad avere lo stesso atteggiamento equilibrato con i cicli e il flusso delle esperienze della nostra vita piacevoli, spiacevoli o neutre. Sto parlando sempre con le parole di Sharon Salzberg, Una poesia cinese esprime la sostanza di questa fiducia e comprensione. Ecco la poesia. Diecimila fiori in primavera, la luna in autunno, una fresca brezza in estate, la neve in inverno. Se la tua mente non è annebbiata da cose superflue, questa è la migliore stagione della tua vita. Percepire le cose come sono, vedere il mutare della natura, l'impermanenza, il flusso costante di eventi piacevoli e dolorosi fuori dal nostro controllo. Questa è la libertà. Quindi la libertà di... Cioè, quali... Mi sembra molto interessante questo parallelo tra equanimità, cioè capacità di vedere le cose per quello che sono, non sulla base delle nostre aspettative, come questa capacità si relazioni poi strettamente con la libertà, cioè, sia una fonte di libertà per noi. Ultimi 5 minuti dedicati a medit meditazione sull'economità. Proprio maratona oggi. Eh. Questa volta il consiglio di scegliere come persona la persona neutra, ma se prima ci è venuto in mente qualcuno possiamo recuperare quella stessa persona. Siamo consapevoli che. Tutti gli esseri sono possessori del proprio karma, come si dice in, in termini spirito orientale, cioè il fatto che la, loro, la nostra felicità o infelicità dipende dalle nostre azioni, non da quello che desideriamo. Quindi possiamo. Augurare a questa persona cose tipo che tu possa accettare le cose così come sono. Che tu possa restare imperturbato, imperturbata dal mutare continuo degli eventi. Mi prenderò cura di te, ma non potrò proteggerti dalla sofferenza. Ti auguro la felicità, ma non posso operare scelte al posto tuo. Vedete in quest'ultima frase come subito, come c'è assenza di rabbia, come non facciamo sorgere quel senso di impotenza contro l'ingiustizia che a volte sentiamo, sapendo che le cose sono determinate da cause e condizioni che spesso non possiamo controllare. Nel pensare a questa persona e augurarci comunque che possa con limitata guardare gli eventi che accadono, vediamo se in noi nasce un sentimento di indifferenza o un sottile senso di avversione. Ecco, il senso della pratica di Brahmo Yara è sviluppare una sensazione, una sensazione di benessere che non dipende dalle circostanze, ma dal modo con cui noi vediamo le cose. Rompere le barriere tra le diverse parti di noi stessi, tra noi e gli altri,